Ti dirai tu, sei da Ti mostrano proprio le immagini Ti trasferite la macchina è, apre da uomo Tutto per tutti della matrice Prima che sia troppo tardi Non dare letta ai bugiardi che Non si tratta